Stai facendo colazione? Sì, mentre il video. Stai guardando un nostro video. Sì. Brava. Senti, ascoltami un attimo, puoi mettere un attimino in pausa che ti devo dire una cosa? Allora, amore. Ti ricordi ieri che stavi litigando con Vanessa perché Vanessa ha portato a scuola tutti i fogli per disegnare E tu non avevi più nessun foglio per poter fare eh? un disegno Te lo sì? ricordi? Sì. Ti sei arrabbiata molto uh -huh. Allora, la mamma ha pensato di farti il regalo sì. più bello del 2022 eh? Facciamo una cosa eh? Prima fai colazione E poi te lo farò vedere Cosa ne dici? Ne vabbè, le lo faccio Va bene. Allora, buona colazione e ci vediamo tra pochissimo con il regalo più bello del 2022. A dopo, cucciola. dopo! Hai finito di fare colazione? Sì. Sì, ma sei pronta per il tuo super regalone? Sì. Prontissima. Sì. Ed ecco a te, amore mio, la tavoletta grafica LCD della cheer farm, amore! Guardate che meraviglia! Posso aprirla? Ma certo, amore! Ma faccio anche vedere. Ma guardiamo un po'. Questa tavoletta stupenda, che bella. ti piace? Ti prendo la, tenna, la e certo, ok? L'hai presa? Allora proviamo innanzitutto a vedere il funzionamento Guardate un attimo sì? Posso anche insegnare Guarda con la penna con le unghie Anche con le unghie Ma è fantastico Perché sono appuntite Perché sono appuntite E fai un po' vedere questi colori della lavagnetta Guarda che colori sono Colori arcobaleno, vero? Sì Ma è stupenda E senti un po' Ti faccio vedere una cosa. cosa. Per cancellare basta semplicemente schiacciare questo cuoricino. Così? Prova, e per magia si cancella tutto subito. Ti Beh, piace? Sì, adesso voglio insegnare qualcosa. Vediamo, Vediamo un mi... po'. La oh, bottona. allora, prima faccio questo. Così? Sì. Voglio fare anche una persona? Sì. Quella testa l'ho fatta un po' piana. <ride> wow, che bella! Le gambe della persona e le mani. Ecco fatta. Mamma mia. Dai, i capelli. E gli occhietti. Adesso sono io. Questa sei tu seduta sulla poltrona, vero? Sì. Con questa lavagnetta, Anastasia, puoi liberare la tua fantasia, puoi disegnare tutto quello che vuoi. Grazie, guarda fatto. Mamma mia, è bellissima! Ma si vede proprio che sei rilassata su questa poltrona, eh? Vero? Sì, adesso cancello. Prova a cancellare? Wow, ma è magica questa lavagnetta! Si cancella in un attimo! Una volta ho fatto tutto io, ho fatto un disegno qui che non si vede tanto, un unicornino. Che bello, amore, l'hai fatto tu? Anzi, non c'è. Era già così, amore. È stato realizzato con questo bellissimo disegno di unicorno. In omaggio nella confezione troviamo il manuale che spiega la funzionalità della tavoletta in diverse lingue. Mamma mia, che meraviglia! E questo il naso. Un cuore con un naso a forma di cuore. <ride> Ma perché sei tu che sei un cuoricino. Ti piace questa tavoletta, Anastasia? Sì. La consiglieresti ai tuoi compagni? Diresti ai tuoi compagni di comprarla perché è bellissima? Sì. Se la volete compiare, la potete ordinare su Amazon con il codice conto Vanessa conto 1 Vedete il link in attenzione non si può solamente disegnare da questa parte anche con le unghie anche qui dietro guarda Tata. wow ma si possono fare tantissime cose con questa penna e soprattutto con questa tavoletta sì. Anastasia, con la tavoletta LED della CIRFAN i bambini possono esprimere tutta la loro fantasia, possono disegnare, colorare, contare i numeri e soprattutto non pasticceranno più sui muri o sul terreno. Mamme, la tavoletta della CIRFAN può tenere i vostri bambini impegnati per ore, proteggendo i loro occhi anche per un lungo periodo, senza la preoccupazione dell'abbagliamento e della luce blu. Vero Anastasia? Ti stai sì. divertendo tantissimo? Senso che Sta scrivendo il suo nome tutto colorato, lo facciamo vedere? Sì, un attimo. Vediamo. Guarda qui grande e qui piccolo. Amore, mm. Anastasia. L'ho fatto, fatto, fatto, fatto un po' pieno perché non avevo più sazzo. Amore, sei stata bravissima. Quanto ti piace questa lavagnetta? Da 1 a 100. Quanto ti piace? 100. 150! 150! Che votazione alta! Brava! Guardate che anche la penna si può mettere qui. Ecco fatto! Bene! Quindi al suo spazio apposito per essere ritirata, senza lasciarla in giro e rischiare di perderla, vero? Sì! Allora, se volete acquistare questa tavoletta della Cheerfun LCD, dovete andare su Amazon e... Inserire il codice sconto Vanessa Code 1. Ma le sorprese, no Anastasia? Non finiscono qui. Sì. E lo sai perché? Aspettami qua. Ma guardate un po', ce n'è una anche per Vanessa, a forma di gattino, che quando uscirà da scuola le faremo aprire. Perché anche per Vanessa, che va a scuola, potrebbe essere molto utile per contare, per prendere appunti, per creare delle bozze. Noi facciamo tantissimi schemi per studiare e poi l'occasione migliore è questa lavagnetta per poter realizzare i suoi schemi personali e apprendere più facilmente la lezione. Quindi ci vediamo dopo con Vanessa e apriamo la sua tavoletta a forma di gattino. Ciao! Ben arrivata Vanessa! Come è andata a scuola? Tutto bene. Tutto bene? Allora, come ti ho anticipato, oggi ti farò una sorpresa, ok? Ad Anastasia l'ho già fatta prima, ma ho pensato anche a te. E si tratta di una sorpresa molto utile, che ti potrà servire anche per allenarti durante i compiti a casa da scuola, per prendere appunti. Sei curiosa? Eh? Guarda un po' cosa ti ho regalato. Wow! È una lavagnetta LCD dove tu potrai scrivere solo ed esclusivamente attraverso una penna. L'apriamo? Sì! Sei curiosa? Sì. Anastasia ce l'ha ed è... Questo unicorno, la tua è a forma di gattino, amore. Invece, perché sei una gattina? Guarda vane, che bella! Vane, come con, le unghie. Sì. Come con le unghie. Anastasia ha scoperto che si può scrivere anche con le unghie, anche con il retro della penna. Sì, giusto. Ma con le Hai visto i colori? Sono arcobaleno Ma e oltre oltretutto. Si cancella schiacciando il nasino del gatto. Brava Anastasia, hai imparato subito. È molto versatile, molto facile da capire, molto intuitiva, vero Ani? Anastasia ha giocato tutto il pomeriggio con questa lavagnetta. Vedere cosa stai scrivendo? Firma di Vanessa: Due, questa sì. e questa bellissima, questa molto colorata poi questa. Devo ancora un pochino in bagno. Hai visto che bello il design, eh? Anche sì. il contorno è fatto proprio bene, si impugna facilmente anche per i bimbi più piccini. Mm -hmm. Ti stavo dicendo, Anastasia è più piccolina di te, quindi lei può eh, scatenare la sua fantasia attraverso dei disegni colorati, così che non litigate più per la ricerca di fogli. Salviamo anche tanti alberi, lo sai? Lo sai perché il foglio si ricava dall'albero e per avere dei fogli di carta bisogna purtroppo abbattere dei... Gli alberi. Invece con questa lavagnetta puoi scrivere fino a 100.000 volte Dopo 100.000 volte si scarica una piccolissima batteria che è qua dietro e si sostituisce facilmente Ok, okay? guarda adesso facciamo un coniglietto Pensa quanta carta andiamo a risparmiare e quanti soldi soprattutto Ma non è un coniglietto, è un gaccione tu Vanessa, oltre che a disegnare e a liberare la tua fantasia, eh, puoi anche prendere appunti, creare eh. delle bozze per quando studi. Hai presente gli schemi che facciamo noi tutte le volte quando dobbiamo studiare? Sì. Puoi farlo tu su questa lavagnetta, giusto? Eh, Vediamo? Eh, wow, <ride> ma che carino! Si okay. possono fare tantissime cose. Ti piace? Mm, tantissimo! Tantissimo, amore! Consiglieresti alle tue amiche questa lavagnetta? Sì. Oltretutto le vostre amiche hanno anche delle sorelline più piccoline, sì, dei fratellini tipo, piccoli. Tipo, tipo... Mia? Esatto. Asia, Chloe eh, vabbè. e vabbè. Chloe per Chloe sarebbe perfetta questa sì. lavagnetta. Oltretutto... È molto importante sapere che con questa lavagnetta non c'è il rischio dell'abbagliamento e della luce blu che si ha invece con eh, altri dispositivi, quali, non so, il cellulare. Ah, il... Eh già fare? cosa sai fare? Perché? Wow! Incrociamo le dita che vada tutto bene sempre! Allora, guarda, guarda, Vanessa, guarda, tira no, io... ok? Eh? <ride> e invece la regaleresti la tua lavagnetta a qualche tua amica? Eh! No, se vi è piaciuta questa lavagnetta amici, andate su Amazon, sul sito CheerFan, poi mettete il codice sconto VanessaCood e la potete acquistare con il 10% di sconto. Mm. Potete trovare l'unicorno, il gatto, la volpe e il coccodrillo. Brava amore, bravissima! Brave bambine, siete contente di questo super regalo? Avete sì. ricevuto il regalo più bello del 2022! Evviva! La macchina di Carnevale! Guardate Vanessa come super impegnata, non mi guarda nemmeno mentre parlo. È appena tornata da scuola e anzi, ti dirò di più, dobbiamo studiare scienze, direi che questa lavagnetta capita proprio a pennello. Cosa ne dici? Sì mamma, perché no? Prenderà appunti su questa lavagnetta per scienze. Benissimo, brava Vanessa. Bene ragazze, bravissime. Sono nice. contenta che il regalo vi sia piaciuto. Ricordiamo ancora il codice sconto per poterlo acquistare su Amazon. Per quanto riguarda la lavagnetta di Anastasia Unicorno, Vanessa Code 1. Mentre per quanto riguarda la lavagnetta gatto di Vanessa, il codice sconto è Vanessa Capone. Code del 10% Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale Attivate la campanella E lasciate un bel like a questo ecco video qua. E trovate in descrizione Il link per acquistarli Su Amazon Ciao, Ciao. Con le mani tutte, tutte e bocche e ghiacciate Con l'unicorno Ciao, Ciao.